Ok, allora io partirei, proviamo a vedere la soluzione nel tempo che abbiamo, abbiamo circa tre quarti d'ora che non è tantissimo. Ehm, parto dalla parte di programmazione, le domande di teoria, al limite, se non abbiamo tempo di vederle, le vediamo poi via, via chat in, in seguito. No? Però la parte più interessante è il programma. Allora, questo qui aveva una parte iniziale, questo è il testo dell'esercizio anche se formatato in modo leggermente diverso, ma è sempre lui. Aveva una parte iniziale che di fatto serviva poco. La cosa che serviva di più era eh, questa frase qui, che definisce che cosa sono le cime. Una cima all'interno di questa mappa, beh, chiaramente spiega che abbiamo una mappa di altezze, una cima all'interno della mappa è un valore ze, maggiore di zero in cui siano assenti dei punti adiacenti più alti. Ok? Quindi vuol dire che, eh, qui lo vedevamo, ad esempio era il 5, era una cima, perché tutte le caselle adesso adiacenti, in alto, in basso, nei due, eh, nelle, due, nelle quattro diagonali, in questo caso valevano 4 che era minore di 5. E poi, infatti, c'era scritto nell'output che 5 è il valore di una delle cime che si trova nella riga 1, colonna 2, riga 1, c'è la seconda colonna 2 che è la terza poi l'output ci faceva notare che c'era anche un valore strano 1,9,6 che corrisponde a questo 1 messo in questa posizione eh, che è un valore di confine di bordo eh, però è un valore maggiore di 0 i cui adiacenti lui ne ha solo 5 adiacenti non ne ha 8 però quelli che ha sono tutti minori di lui e quindi lui, anche lui ha una cima quindi un po' le complicazioni del codice arriva proprio da questo fatto qui, che eh, il numero di adiacenti, quando mi avvicino ai bordi della, della mappa, eh, non sono tutti 8 e quindi dovrò complicare il mio codice per gestire i casi particolari. Okay? Al di là di questo ho il file mappa che eh, molto naturalmente mi viene da leggere in una tabella di numeri. Quindi nel mio programma la prima cosa che farei è eh, aprire il file open mappa.txt in lettura e la, eh, la salvo in una tabella di numeri quindi mi definisco una lista che chiamo mappa ciascuna riga del file corrisponderà a una riga della tabella quindi for riga in file leggo una riga per volta ciascuna riga devo convertirla in una lista di interi Okay? Quindi avrò i vari campi di questa riga che li ottengo, questa è una riga separata da spazi, i valori sono separati da spazi, quindi li posso ottenere facilmente con uno split, quindi riga.rstrip.split, l'abbiamo già scritto 12 milioni di volte questa istruzione, che mi restituisce una lista di stringhe. Okay? Quindi mi restituirà questi campi saranno una stringa che è il 3 sotto forma di stringa, il 4 sotto forma di stringa e così via. Prima di fare l'append nella tabella principale mi conviene convertirlo in numeri interi. Ok? Quindi posso, ad esempio, io lo trovo veloce fatto con una comprehension, uh, int di x for x in campi. altrimenti semplicemente lo fa, facciamo un ciclo for normalissimo, for in range campi, length di campi, posso sostituire campi di con int di campi di i. No? Questo se non mi ricordo o non ho voglia di usare la sintassi del comprehension, Quindi possiamo commentarla, ma sarebbe la via più, ops, la via più veloce. Ok, a questo punto ho questi campi che sono una lista di interi e la posso aggiungere alla mia mappa, append di campi. Questo è il primo pezzo. File.close e proviamo a vedere la mappa se è corretta, fino da qua. E... 3 4 4 4 3 2 1 0 0 vedete che sono interi non hanno più le virgolette 3 4 5 4 3 2 1 1 e direi che insomma sono loro no? sono questi numeri ok quindi la prima parte ho letto nella, eh, in questa mappa la matrice di ingresso adesso devo andare a identificare le cime allora il modo più semplice è quello di dire ok, prendiamo 1 a 1 le singole caselle e per ciascuna casella ci chiediamo sei tu una cima, okay. Quindi, eh, e se è una cima la aggiungo a una struttura dati in cui poi andrò a stampare queste cime. Quindi una, una lista di cime, ad esempio, in cui andrò ad aggiungere per ciascuna cima nuova che trovo i tre valori che dovrò stampare che sono l'altezza, la, la coordinata x e la coordinata y, cioè la riga e la colonna. O volendo anche solo la riga e la colonna perché l'altezza se voglio me la vado a riprendere dalla mappa, ma quello è il meno. Quindi questa posso immaginare che sia una lista che conterrà di tu, delle tuple che sono proprio quelle che devo stampare, altezza, riga, e colonna. O una lista di liste, come volete. Ok, il mio scopo adesso è andare a, a inserire in questa lista Uh, le, i valori corrispondenti alle cime effettive. Allora vado a prendere tutte le righe della mappa, tutte le colonne, non range mappa, scusatemi, range di land di mappa, mi dimentico sempre questo passaggio, land di mappa di R, e quindi qua RC mi danno tutte le coordinate delle caselle della mappa adesso devo chiedermi se quella casella è una cima E effettivamente dovrei controllare mappa dovrei fare una serie di if mappa di rc se è maggiore o uguale maggiore o uguale di chi gli sta intorno quindi di mappa di R-1C, ad esempio, che sarebbe la casella che sta sopra, R più 1C, la casella che sta sotto, RC-1, RC più 1, -1, -1, -1 sinistra-destra, e poi le quattro diagonali, no? Otto confronti da fare. Il che non sarebbe neanche troppo difficile, questo end, end, end, faccio tanti confronti messi in end tra di loro, il problema è che se io sono sulla prima riga, R-1 non lo devo usare, perché se la riga è 0, R-1 R vale meno 1 e non è una riga valida della mia matrice. Ok? Quindi devo, devo fare solamente i confronti che hanno senso. Quindi se sono all'interno della matrice, nella parte centrale no? della matrice, nella pancia, va bene, ogni elemento avrà 8 adiacenti e avrà 8 confronti. Ma se sono sulla prima riga avrò solamente 5 vicini. Sinistra, destra, e i tre sotto, e non ho quei tre sopra. Idem se riga, avrò solamente 5 vicini, che però sono diversi, ovviamente. Prima e ultima colonna ho anche io 5 vicini, sopra e sotto e le colonne più interne, ma non quelle più esterne. E nei quattro angolini ho solo tre vicini. Okay? Quindi sembra che io debba risolvere o dividere il problema in otto parti diverse. Centro, prima riga, ultima riga, prima colonna, ultima colonna, e quattro angolini. Non sono otto, sono nove. Oppure, questo è un modo, no? quindi vado prima a vedere se sono sulla prima riga lo tratto in un caso particolare, se sono sull'ultima riga lo tratto in un caso particolare, eccetera. Oppure un altro modo è quello di dire facciamo il confronto se lo possiamo fare. E eh, anziché cercare di mettere tutto in un'unica if, spezzo questa if in tanti piccoli confronti. Dicendo, Supponiamo che sia una cima trovata uguale true e poi vedo, eh, controlliamo con quello che mi sta sopra, se quello che mi sta sopra, eh, quindi se è minore diciamo, se quello che mi sta sopra è, oh, sorry, se io sono minore di quello che mi sta sopra, non sono una cima. Allora, e questo qua lo farò, questo codice qua lo ripeterò 8 volte, no? um, per le 8 direzioni. E ogni volta che scrivo questo codice vado a controllare di poterlo fare, cioè che sia nelle condizioni di fare questo confronto. Quindi in questo caso se R maggiore di 0. Top Se R è maggiore di 0 e la, la posizione in riga colonna è più piccola della casella superiore e io so che questa casella superiore esiste, posso usare R-1 perché R è maggiore di 0, allora ho scoperto che non è una C ma perché ha una casella superiore che vale di più. Ok? Allora, questo qui mi fa sì che se per caso R fosse uguale a 0, io questa condizione non la vado a verificare e quindi di fatto salto il confronto e passo a quello successivo. Quindi, replicando questo blocchetto qua, ovviamente 8 volte, perché non, non, mi, non mi scampa nessuno al farlo 8 volte, io ogni, ogni blocchetto farà solamente i confronti che sono legali, diciamo così, per il numero, per il valore di R e di C. Quindi... Ad esempio, se voglio prendere la casella sotto r più 1, dovrò controllare che r sia minore di della lunghezza della mappa meno 1. Cioè il valore massimo che può avere è lunghezza meno 2. Ricordiamoci che la lunghezza della mappa meno 1 è il nome dell'ultima riga e io devo controllare di essere nella penultima se voglio andare ancora più di 1. Quindi minore di length ma magari per comodità nostra scriviamo, salviamoci che il numero di righe uguale alla lunghezza della mappa e il numero di colonne così evitiamo ogni volta di scrivere len len di mappa di 0 quindi eh, forse anche un pochino più chiaro eh, se r scusate, seconda volta se r è minore di numero di righe meno 1 Minore il numero di righe deve essere di sicuro per, arrivare, per stare dentro la matrice. Io però voglio stare dentro la riga precedente. E idem posso prendere la sinistra, if C maggiore di 0, and mappa RC minore di mappa di R. C-1, quindi sto guardando a sinistra se non sono sulla prima colonna e trovo una violazione alla mia ipotesi di essere una cima, quindi metto trovata, cima trovata uguale a false, poi vado a destra, if guardo a destra, if C è minore di numero di colonne, colonne meno 1, and mappa di riga colonna più 1 è minore scusate mappa di riga colonna è minore di mappa riga colonna più 1 allora trovata Quale? false e ho 4 le quattro direzioni cardinali adesso devo aggiungere le quattro direzioni diagonali è chiara la logica quindi se io No, no, sono sulla prima colonna, ad esempio, questo controllo non lo faccio. E quindi in questo caso farei solamente tre controlli. Se fossi nell'angolo in alto a sinistra, questo controllo non lo faccio perché non è vero che R è maggiore di 0 e questo non lo faccio. Quindi faccio solamente questi due. In ogni, in ogni controllo che faccio, effettivamente, vado a vedere se per caso quella che pensavo che potesse essere una cima non lo è. E non lo è se la casella vicina, che io chiaramente ho controllato che esistesse, ha un valore maggiore. Quindi se trovo una casella adiacente esistente, il fatto che esista lo controllo con le coordinate, e maggiore e lo controllo con la seconda parte della condizione, mi dimostra che quella non è una cima. E allora questo mio flag lo metto a falso. Uso questo flag per riuscire a spezzare una if lunga complicata in tante if piccole, in ciascuna prendo un pezzettino. E alla fine vado a vedere che cosa mi è rimasto in mano. Trovata uguale true solo se è sopravvissuta a tutti i controlli. E quindi tutti i vicini che esistevano non erano mai maggiori di lei. Quelli che non esistevano ovviamente non li vado a controllare. Okay? Quindi devo ancora aggiungere altre quattro condizioni per le quattro direzioni diagonali, quindi if, allora vado in alto a sinistra e quindi devo controllare che r sia maggiore di 0 and c sia maggiore di 0 e a questo punto posso controllare se mappa di rc non sia minore di mappa di r-1 c-1. Allora, nel caso in cui lo fosse, poi in alto a sinistra, in alto a destra, quindi controllo se so, non sono sulla prima riga e non sono sull'ultima colonna, visto che voglio andare in alto a destra, quindi C minore di numero di colonne meno 1, and, mappa DRC, Se fosse minore di quello in alto a destra, quindi mappa di riga meno 1, colonna più 1, allora non è una cima. E poi non mi rimane che duplicare ancora queste due righe per andare a prendere i due diagonali in basso, e quindi devo controllare, se vado in basso devo controllare che la riga sia minore del numero di righe più 1, meno 1, cosa fai? E a questo punto ovviamente vado a prendere non R-1 ma R più 1. Quando si fanno questi copie e incolla di solito si sbaglia sempre. Quindi siamo partiti dicendo: Tu sei una cima, ti ho trovata, e però devi superare una serie di test. Se ne fallisci almeno uno, non sei una cima. Se non li fallisci nessuno, allora hai dimostrato di essere davvero una cima. E allora ti aggiungo la, alla mia lista di cime cima.append e ci aggiungiamo la tupla fatta dall'altezza di questa cima, mappa di RC, che l'abbiamo controllato con tutto quello che aveva intorno, RC. E qui metto una doppia parentesi tonde, perché la prima parentesi tonde sono quelle della funzione append, la seconda parentesi tonde sono quelle per costruire la tupla. Quindi possiamo andare a vedere, print di cime, cosa abbiamo creato, il mostro che abbiamo creato, se il programma funziona. E beh sono pirla io, perché ho fatto tanto lavoro su trovata, poi non ho controllato se trovata era true. Quindi non devo io ho aggiunto tutto, no, invece devo solamente aggiungere quelli che hanno sopravvissuto ai controlli. E sono 512, 446, 181, 093, sono un po' troppi, direi, per i miei gusti. Allora, 512 lo sapevamo, 446, quindi riga 4, 123 2, 3, 4, 6, e questo qui e ci piace. Poi abbiamo 181, lo sapevamo, 093, mi piace poco. 0, 9, 3, è uno 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, e beh, oh sì, mi sono dimenticato di una condizione in più che il valore della cima dovesse essere maggiore di 0, c'è scritto nel testo, infatti questo 0 qua, 3 è... scusami, questo 0 qui è circondato solo da zeri che non sono maggiori di lui, Bisogna fare attenzione perché il testo diceva che non sei una cima se c'è qualcuno maggiore di te, quindi l'uguaglianza andava bene prima. No, perché c'era questo 1 che li uccideva questi zeri, ma questo qui rimane. Però devo controllare ovviamente se, mappe, eh, mappa di RC maggiore di 0 and trovata. ok, Quindi a questo punto ho i valori, i quattro valori che devo stampare. Hm, avevo dimenticato quella condizione. In realtà questo map RC maggiore di 0 lo potrei anche mettere all'inizio di tutto, cioè se è 0 è inutile che vada a fare gli altri confronti, però vabbè, me ne sono accorto dopo, l'ho infilato dopo. Eh, fatto questo adesso devo semplicemente stampare l'output nel formato giusto. Ma questo è facile perché basta che vada a prendere for cima in cime, vado a stampare tre numeri che sono eh, cima di 0, cima di 1, cima di 2, li ho già pronti e quindi li stampo così. E poi devo stampare l'altezza media delle cime. Giusto? Allora per stampare l'altezza media devo cal calcolarmi, non ho, non ho le altezze in una lista da qualche parte di cui posso fare sum direttamente e allora mi faccio la somma a mano una per una, quindi mentre stampo posso farmi la somma somma uguale somma più cima di zero E alla fine, dopo che ho stampato tutta questa roba, dentro somma ci sarà il valore totale, e quindi potrò stampare che l'altezza media, sì, media sarà semplicemente somma diviso la lunghezza della lista di cime. 2,75. Ok. fine poi vabbè ho barato eh, perché questo qui l'ho già, già letto studiato ieri, lo sapevo già, ci avevo già ragionato e l'altra settimana l'avevo già anche risolto, quindi sapevo già la soluzione hm? però per dire questa era forse una soluzione forse una delle più rapide e come vedete siamo arrivati su 50 righe di codice in totale hm? questa è più o meno la complessità a cui dobbiamo arrivare. La difficoltà di questo esercizio è semplicemente di cercare di non impelagarsi in tutti questi confronti. Io ho fatto questa strada, ho visto che molti di voi invece hanno fatto strade molto diverse, tipo quella di eh, appunto fare tante, un if con le otto condizioni, che vanno benissimo, il problema è che, rendiamoci conto che se tu fai la if con le otto condizioni, funziona solo se sei nella parte centrale della matrice. E quindi devi controllare a monte altre, altre quattro condizioni che ti dicano che sono effettivamente una parte centrale della matrice, oppure lavorare con i range in modo che l'indice di riga e l'indice di colonna non parte da 0 e vada a n-1, ma parte da 1 e vada a n-2. E quello ti restringe il lavoro all'interno della parte centrale. E poi hai tutti i bordi da smazzarti uno per uno. Quindi alla fine erano diversi blocchi diversi da testare in alternativa a seconda di quale porzione della matrice fossi. Io ho cercato una soluzione un pochino più generale, forse un pochino più veloce da fare, ma insomma... Una volta che uno è impostato la, ha capito, diciamo, si è impostato un ragionamento, poi va avanti, diciamo, nella, Non dico che dovete farlo così, no? Si poteva benissimo fare, anzi, io, ho preferito farlo così proprio per mostrarvi qualcosa di diverso rispetto a quello che la maggior parte di voi, ha visto che stava impostando. Però da, va benissimo anche come l'avete fatto voi, non è, cioè come l'ha fatto la maggior parte di voi. Non è un problema, Fate solo attenzione quando fate queste cose sulle matrici a controllare sei volte il più 1, i meno 1, perché soprattutto quando uno fa il poi copia e incolla di, di, di porzioni di codice è facilissimo sbagliare, no? eh, Dimenticarsi di correggere un indice. Ok, commentiamo i due print che abbiamo fatto solamente di verifica intermedia. Ci sono domande? Qualcuno che non è d'accordo con ciò che ha fatto? Oppure vuole dirmi i problemi che ha avuto? È chiaro che ah, il primo quarto d'ora era nel capire il testo, no? Perché cosa mi, cosa mi chiedeva il testo, che questo non era un esempio di, chiare, di chiarezza. Dimmi. Io all'inizio non avevo convertito i valori in IND. Ok. Ma comunque i metti, cioè, no, è anche certo allora quello che, tu di, quello che lui dice lo ripeto per la registrazione è che l'avevi fatto dimenticando oppure volutamente non convertendo i valori in intero e quindi il programma funziona se io questo int il programma funziona quasi tutto la media non la fa ovviamente perché la divisione non la posso fare ma il problema è che questi confronti qua diventerebbero confronti tra stringhe allora fin tanto che ho nella mappa dei valori compresi da 0 e 9 va bene ma se cominciassi ad avere dei valori maggiori di 10, confrontare due stringhe e confrontare gli interi corrispondenti non dà lo stesso risultato, perché 10 te lo troverebbe più piccolo di 2, quindi sarebbe un errore. Eh, anche altri, magari lo ripeto, nei testi noi cerchiamo sempre di mettere, non cerchiamo, mettiamo sempre un esempio, però il programma che facciamo non deve risolvere l'esempio, deve risolvere anche l'esempio, ma deve risolvere tutti i casi possibili, ok? Non, non, perché eh, sennò no basterebbe fare un programma che facesse questa print qua e l'abbiamo risolto. Eh sì, però questo programma funzionerebbe solo con questa esatta matrice. Quindi anche delle, dei casi che non sono previsti dall'esempio, ma che possono capitare, no? adesso mi viene in mente, lui mi aveva fatto vedere prima, eh, cosa capiterebbe se io avessi che ne so, due cime sulla stessa riga o sulla stessa colonna, oppure due cime adiacenti? Oppure nell'angolino. Allora, noi qua abbiamo già messo una cima sull'ultima riga proprio per mettere la pulce nell'orecchio, attenzione che quando sono sui bordi devo ragionare in un modo diverso. Però possono esserci N casi particolari, che ad esempio non si vedono, eh, però, come ad esempio il fatto che qui i numeri sono tutti piccoli, massimo 5, ma il testo, perché ciò che fa. Scusate il gioco di parole, ciò che fa testo è il testo. Quindi lui mi dice che. Eh, quelle altezze sono numeri interi, positivi. E i numeri interi non sono limitati al 5. No? Nell'esempio sono limitati al 5 per semplicità, però potrebbero anche essere 10.000. Quindi il fatto di trattarli come stringhe non andava bene in questo caso. Okay? Altre osservazioni? ok, allora se non ci sono altre osservazioni proviamo magari rapidamente a dare un'occhiata alle domande di teoria se il tempo è scaduto va bene, lo rifaccio ok allora la domanda 1 è se si i numeri binari questi qua 1, 0 e 1, 1, 1, 0, si esegue la somma A più B verificando se si verifica una condizione di overflow la cosa importante è che i numeri binari sono rappresentati in complemento a 2 perché l'operazione di somma la posso fare a prescindere, ma eh, la, il ragionamento sull'overflow dipende dal fatto che siano codificati in complemento 2 oppure in, ehm, in binario puro. Allora qui ho i numeri che sono 101 001, li scrivo qua, 101 001, che è il mio valore di A. e poi il valore di B, che è eh, 3 uni e 3 zeri. Allora, se io faccio la somma di A più B, cosa ottengo? Beh, parto da destra, 1 più 0 fa 1, senza riporto, 0 più 0 fa 0, 0 più 0 fa 0, 1 più 1 fa 0, col riporto di 1, quindi ho un riportino qua, Ops. quindi questa colonna avrò 0 più 1 più 1 di riporto che fa di nuovo 0 con 1 di riporto e in questa colonna avrò 1 più 1 più 1 che fa 3 cioè 1 con un riporto che viene perso non lo dovete scrivere perché il risultato, il calcolo viene fatto su 6 bit e il risultato deve essere su 6 bit non, non, non, non c'è, punto, finiscili. lì. Okay, il risultato è questo. Adesso ci chiediamo, questo risultato è corretto oppure no? Allora, qui siamo in complemento a 2, quindi il fatto che ci sia o non ci sia stato un riporto non ci interessa. Andiamo a vedere i segni. A più B, abbiamo fatto A più B. A cos'è? È un numero negativo a cui ho sommato B, che è un numero negativo, no? lo vedete che ce lo vedo qua, 1 è negativo, l'altro 1 è negativo, più, e, e ciò che ho ottenuto, ho ottenuto un numero che è negativo. A più B è venuto negativo, perché qui inizia con 1 qua davanti. Quindi l'operazione è corretta. In complemento 2 l'operazione è corretta tutte le volte che i segni tornano. Quindi se sommo a due numeri positivi il risultato deve venire positivo, se venisse negativo è overflow, se sommo a due negativi il risultato deve venire negativo, se fosse positivo è overflow, se sommo un positivo con un negativo chi se frega, il risultato è sempre giusto, perché il segno può essere qualunque. Quindi in questo caso poiché i segni tornano, non c'è stato overflow. Punto. Poi, in più, tanto per farci perdere un po' di tempo, il testo ci chiedeva di convertire inoltre l'operandi risultato in base 10. E eh, vabbè. Allora, qui siamo su 6 bit, quindi A è uguale a meno, dunque, 1, 2, 4, 8, 16, 32, più 8, più 1. Quindi meno 32 più 8 fa meno 24, più 1 fa meno 23 se non sbaglio. B uguale meno 32 più 16 più 8, che fa se non sbaglio meno 8. E a più b, il risultato, fa meno 32 più 1, cioè meno 31. E per fortuna anche in base 10 23,8 fa 31. Ok? Vi è quadrava? Venuto tutti? Ok. Seconda domanda di teoria. Chiedeva spiegare brevemente la funzione dei registri presenti nell'unità operativa di una CPU. Okay? Allora, i registri, io avrei detto che i registri sono una quantità di memoria una memoria di ridotte, ridottissime dimensioni direttamente collegate collegati alla, aritmetico, alla unità aritmetico-logica okay? quindi eh, ogni operazione aritmetica eh, lavora, diciamo opera sui dati contenuti nei registri Quindi in qualche modo se io devo fare sommare dei valori, devo prima prendere il valore dalla memoria e lo metto in un registro in modo che l'unità di logica è connessa al banco dei registri ma non è connessa alla memoria principale. Quindi tutte le tutti i dati su cui devo fare le operazioni devono essere messi nei registri e quando sono nei registri l'unità di logica può fare somma, sottrazione, divisione tutte le operazioni che vengono fatte. Um, e volendo sono anche, no? possono essere usati per memorizzare, anche per memorizzare dati di utilizzo immediato in quanto sono la memoria più veloce che c'è a bordo del calcolatore cioè se io calcolo un valore in un'istruzione e riuso lo stesso valore la riga sotto non vale la pena di prendere questo valore e memorizzare una memoria centrale per poi andarlo a rileggere facendo due accessi in memoria me lo tengo in un registro e quindi i registri possono salvare dei risultati temporanei dei calcoli se so che li devo usare subito dopo perché sono appunto la memoria più veloce che ho e più vicina diciamo qua, così all'unità aritmeticologica. dimmi sì scusami parlo di unità aritmeticologica o unità aritmeticologica di numeri diciamo così floating point quindi intera e reale poi al giorno d'oggi sono le unità aritmeticologiche, perché i processori multicore hanno un banco di registri e un, banco, un gruppo di unità aritmeticologiche, alcune in virgola intera alcune in virgola mobile che vanno a pescare i valori sì sì assolutamente ok poi la terza domanda cosa chiedeva non mi ricordo Ah, quali sono in Python i tipi di dato validi per gli elementi contenuti in una lista e gli elementi contenuti in un insieme? Ah, questa è una domanda molto facile, spero. Eh, nel senso che una lista, una lista può contenere qualsiasi tipo di dato di valore tra i suoi elementi. Mentre un insieme può contenere solamente dati che siano immutabili e, ehm, come, la, come avevo scritto, cioè sono dati hashable, che vuol dire che devono essere immutabili e, come ho scritto sulla slide, non mi ricordo la parola che avevo usato, mm. Ad esempio, devono essere eh, tuple, possono essere tuple, possono essere stringhe, possono essere interi, numeri interi. Non possono essere, diciamo così, eh, non possono essere no liste, eh, dizionari insieme a sua volta. Tecnicamente potrei anche metterci dentro dei numeri reali, quando parlo, scusate, di interi, eh, ho scritto interi non numeri. Tecnicamente posso anche metterci dentro dei numeri reali, ma eh, l'utilità è abbastanza rara proprio perché l'insieme si basa sull'appartenenza esatta di un elemento o appartiene o non appartiene, i numeri reali invece lavorano sempre sull'aritmetica approssimata, quindi mh, non è mai opportuno no, usare l'uguaglianza esatta sugli sull'insieme però tecnicamente potrei, potrei usarli, poi non è utile in, ai fini pratici. E questo concludeva diciamo così, le risposte alle tre domande. Quindi, in grosso modo, così vi siete fatti anche un'idea no, del tempo da dedicare alle varie parti eh, de, dell'esame. Ok, questa parte qua, la, cioè questo esercizio qua rimarrà online, come vi ho detto, quindi se qualcuno non è riuscito a farlo può provare a farlo, eh, se no vi consiglio, avete visto che alla fine il funzionamento è, è uguale a quello di PyCharm, se avete avuto, lo dico a chi è in aula ma anche a chi stavolta la registrazione, delle difficoltà particolari, degli intoppi, qualche problemino nell'uso del sistema, fatemelo sapere, così lo comunichiamo per tempo ai tecnici e cerchiamo di evitare qualsiasi problema eh, durante l'esame e quello che vi consiglio di fare è fare gli altri esercizi che vi abbiamo pubblicato di diciamo, simile esame sia sulla parte di teoria sia sulla parte di programmazione così nella settimana che ci rimane a gennaio possiamo vedere insieme le soluzioni magari di quelli più critici ok, credo che nessuno si offenda se terminiamo otto minuti prima dell'ora, grazie per avermi fatto compagnia anche oggi e buon Natale e buone feste a tutti e vaccinatevi così a gennaio torniamo in aula e non facciamo cose brutte.